Allora, oggi andiamo a riprendere un paio di argomenti che avevamo saltato eh, mercoledì scorso partendo da un tema che a molti sta a cuore mentre a me lascia abbastanza indifferente perché è pieno di dettagli ma non c'è quasi nulla di concettuale, ma può tornare utile nel no, no, fare i nostri programmini. E il tema è quello della formattazione dell'output. Cioè, come fare in modo che print, la funzione print, stampi le cose in modo ordinato e non un po' come le viene in mente. Quindi controllare, quando stampo un numero, quanti caratteri, quanto spazio occupa quel numero, quindi aggiungendo eventualmente degli spazi davanti o dietro, per allinearli, quante cifre decimali mi servono e cose di questo genere no? tutti elementi di dettaglio, di tipo estetico però chiaramente a un certo punto ci vogliono anche essi allora Python nelle, nei vari anni della sua evoluzione ha sviluppato tre metodi diversi per fare questa formattazione dell'output tre modi diversi di fare la stessa cosa che si sono appunto evoluti negli anni passando da metodi un pochino più macchinosi a metodi un pochino più semplici da usare di questi metodi noi ne vedremo uno di questi tre gli altri ci ha accennato qualcosa nel slide ma tanto possiamo scegliere noi no, come fare i nostri programmi ehm, diciamo che il Primo metodo, quello che storicamente no, è nato prima, che era basato su un operatore per cento. Noi sappiamo che l'operatore per cento se lavora sui, sui numeri interi serve per calcolare il modulo della divisione. Se lavora sulle stringhe serve invece per creare una stringa formattata. Questo met metodo era, diciamo, stato ispirato nelle prime versioni di Python dalla sintassi della funzione printf del C, per capirci, no? quindi è più, vicino, più di basso livello, più vicino al linguaggio C, e per chi di voi secondo semestre farà il C, si troverà in questa sintassi. Mentre invece il meccanismo che vediamo adesso, che è quello delle cosiddette F-String, F sta per formatted, quindi stringhe formattate, eh, è un'estensione più facile da usare, più leggibile, più compatta, che è quella che preferisco. Sono tutti metodi, in qualche modo, per automatizzare, per semplificare, dei risultati che potrai comunque sempre ottenere lavorando sulle stringhe. No? Perché se a me dicono hai un numero intero, stampami una serie di numeri interi incolonnati, in modo che, diciamo così, la colonna occupi sei spazi, e io lo so già fare in realtà, senza fare cose strane, perché posso prendere il numero intero, se io faccio andiamo sul, sulla console, se faccio il numero intero a uguale 17 e facessi print di a, ovviamente mi stampa 1,7 tutto allineato a sinistra. Se io volessi invece incolonnarlo a destra, vorrei stampare e questa colonna volessi che fosse larga 6 spazi, come dicevo 6 caratteri, come dicevo prima, dovrei metterci 4 spazi davanti a questo numero. Ok? ma questo lo so fare nel senso che quant perché quattro spazi ma perché due sono già occupati dal numero quindi io potrei dire guarda io davanti ad A mettici un numero di spazi pari alla 6 meno la lunghezza di A 6 meno l'end di A e poi a questo ci concateni A. Attenzione che visto che concateno una serie di spazi con un numero, devo convertire il numero in stringa, altrimenti l'operatore più si arrabbia. Eh? Quindi se A ha una certa dimensione, STRA è una stringa di due caratteri in questo caso, davanti a questa metterò degli spazi moltiplicati per 6 meno la lunghezza, quindi in totale ho sbagliato ah sì, non è lunghezza di A ma lunghezza della stringa che rappresenta A sì, A è un intero, non ha lunghezza questo è il messaggio d'errore mi diceva, attenzione che l'intero non ha una lunghezza e sì, è vero, hai ragione è la stringa che rappresenta l'intero che ha una certa lunghezza quindi se mi dicono stampa i numeri su sei caratteri, quindi aggiungendo degli spazi davanti per fa, fa fare in modo che siano tutti bene allineati, perché se io poi A ah, fosse 1230, faccio la stessa stampa e mi, mi metterà solamente due spazi davanti anziché quattro e così le colonne delle unità, decine, eccetera, si risultano bene incolonnate. Quindi queste sono cose che già so fare. So fare con un minimo di livello mal di testa che viene fuori da queste formulette qua che abbiamo scritto nulla di speciale, però quando vado a rileggere questo, un minimo di, ma che cavolo c'è scritto lì, no, un secondo o due, insieme a una serie di nomi gentili che mi vengono in mente per chi l'ha scritto, sicuramente scattano, vedendo espressioni di questo genere per semplicemente stampare un numero. Ecco, tutto il tema dell'output formattato è di rendere più facili e più leggibili e più immediate operazioni di questo genere. Cioè alla fine devo stampare A, ma lo voglio stampare in un certo modo. I eh, vari modi sono riassunti, i 3 più 1 metodi sono riassunti qua, dico 3 più 1 perché l'1 è già quello che sappiamo. Prendiamo i numeri reali R o i numeri R area che sono indicati qua, come esempio di raggio e area di un cerchio, e li usiamo l'operatore di concatenazione di stringhe, quindi convertiamo i numeri in stringa, le stampiamo e sapendo che a questo punto il numero di ad esempio cifre decimali che viene utilizzata nella conversione dal numero a stringa e lo decide lui mm? a volte stampa con... dipende dal valore del numero però se io già stampassi qualche cosa ad esempio che è eh, un terzo e mi lo stampa con, non so quante sono, 16, 17, 18 cifre decimali. E Mi rovina qualunque impaginazione una tal quantità di cifre decimali, magari me ne servono di meno. Allora, modi per controllare questa formattazione ci sono, e sono metodi per pers che personalizzano il formato di stampa. Quindi non cambiano il valore del numero, ma cambiano il modo in cui viene visualizzato. E i tre metodi sono questi. F stringhe, una F stringa si fa in modo molto semplice, è una stringa normalissima, quindi aperte e chiuse virgolette, semplici o doppie, con un F davanti, come dice il nome. Formatta mista stringa, vuol dire. E cos'è una stringa formattata? È una stringa normalissima dove a un certo punto, tra parentesi graffe, possiamo inserire dei nomi di variabili o delle espressioni, dei calcoli, delle formulette che usano delle variabili che cosa fa? la f stringa prende il valore dell'espressione della variabile che è indicata tra parentesi di graffa valuta quell'espressione quindi vede quanto fa e interpola il risultato quindi interpola significa al posto di queste due parentesi di graffe le toglie e infila il risultato dell'espressione quindi qui ci va a finire il valore di r qui ci va a finire il valore di area Scritto così è la stessa identica cosa che facciamo qua con STR. Eh? Prendo un primo parte del messaggio, concateno la rappresentazione stringa di R, concateno il resto del messaggio e così via. Quindi, come versione base, fanno la stessa cosa. A me, già di primo occhio, mi sta già più simpatico questo perché è più leggibile. Se non altro, capisco il messaggio che sto scrivendo, capisco i valori che andranno a finire qua e qua perché capisco da quali variabili provengono. No? E rispetto l'effetto netto è lo stesso dell'istruzione eh, precedente, ma è più leggibile. Gli altri due metodi che non approfondiremo, su questo adesso lo approfondiamo, quello delle f stringhe, gli altri due metodi che non approfondiremo invece utilizzano l'operatore per cento che utilizza, eh, separa praticamente il luogo in cui stampare qualcosa dal valore da stampare. Quindi l'operatore per cento è una stringa di formato alla sinistra che contiene dei simboli particolari dicendo, qua ci vuole un numero reale, F sta per floating point qua ci vuole un altro numero reale e quali sono questi numeri reali te lo dico dopo fuori dalla stringa Il messaggio è facile da leggere, però l'associazione tra qual è il valore da stampare nel primo posto e nel secondo posto, non avendo normalmente i colori verde e giallo come ho fatto è un pochino meno immediata e questa è una forma praticamente equivalente a un'istruzione che si chiama un metodo che si chiama format della stringa che è un po' un mix dei due perché usa le parentesi di graffe ma poi i valori li mette dopo ecco questi due metodi qua alla fine con sintassi leggermente diverse ottengono lo stesso risultato noi approfondiremo come dicevo il primo perché è quello che mi sembra più immediato è l'ultimo che hanno diciamo così inventato proposto e, è quello che tutto sommato è, più, è migliore. Mm? Um, L'unico difetto è che nel libro che vi abbiamo suggerito non, non è un argomento che non è trattato, viene trattata la formatazione col percento. Okay? Quindi se volete approfondirlo, questi sono link su cui le cose sono spiegate, ma non, non lo trovate sul testo. Ok, una stringa formattata, come abbiamo visto dall'esempio di prima, non è altro non è che una stringa normale con la. F, la lettera F, minuscola o maiuscola davanti attaccata, appiccicata, senza spazi eh? F aperto apice non è F spazio oppure altro dentro queste stringhe possiamo creare dei campi sostituibili no? quindi dei campi delimitati da parenti di graffe che contengano al loro interno dei valori che verranno valutati, quindi calcolati e interpolati e quindi inseriti al loro punto mm? um, quindi ad esempio nel caso di una f stringa che contenga il valore di una variabile, che è il result, il risultato della stampa sarà the result is, ok, stampato tale e quale perché è una stringa, questo spazio qui, ops, andato troppo avanti, questo spazio qui va a finire qui, viene stampato, e poi tutto ciò che è il contenuto delle parentesi di graffe vengono cancellate le parentesi di graffe e al loro posto inserito il valore corrente della variabile result, che in questo caso era 5. Okay? Quindi nel nostro esempio di prima, che stampavamo A, avremo qualche cosa del tipo printf, eh, il valore è, e tra parentesi di graffe, A. E lui mi stampa il valore è 1230. Mm? Eh, tra parentesi graffe vi accorgerete quando adesso qui siamo semplicemente nella console ma quando sarete nell'editor quando voi aprite la parentesi graffa l'editor by charm capisce che state cercando di interpolare un valore e vi dà subito vi, vi suggerisce già quali possono essere le variabili da inserire quindi fa l'autocompletamento del nome cosa che invece non fa se fossi a metà della stringa ovviamente, le tre stringhe sono del testo, non ha nessun significato dal punto di vista del linguaggio. Dentro le graffe sa che ci devo mettere un valore o un'espressione. Un valore o un'espressione, quindi potrebbe essere il valore di una singola variabile, oppure un'espressione, qui in, caso, in questo caso ho fatto una somma, che combina più variabili. Quindi posso metterci dentro espressioni anche complicate non importa, lui stamperà il valore dell'espressione risultato quindi se io faccio qua a per 3 più 1 ovviamente deve essere dentro, dentro le parentesi graffe e non fuori mi calcola il valore e mi stampa il risultato se invece a per 3 più 1 lo mettessi fuori dalla parentesi graffe così ovviamente i caratteri asterisco 3 più e 1 sarebbero parti della stringa di contorno e non del valore e verrebbero stampati tali e quali senza tentativo di interpretazione di calcolo. Okay. Ciò che sta dentro le graffe viene calcolato, ciò che sta fuori dalle graffe viene preso tale e quale. Non fa parte del formato. Poi esiste una variante comoda, proprio un dettaglio, ma una variante molto comoda quando si fa debugging, quando sviluppi un programma e stai cercando di capire perché non funziona, che è la variante di stampare una singola variabile con il simbolo di uguale, in fondo, appeso in fondo così. E questo cosa fa? Che effetto ha? Ha l'effetto di non stampare solo il valore di a, ma stampare anche a uguale. Quindi vedete che il valore è A uguale 1230, questo A uguale normalmente non veniva stampato, qui non veniva stampato, questo uguale messo dopo fa sì che lui aggiunga davanti al valore effettivamente stampato il segno di uguale e il nome della variabile. Allora vi dicevo che questo è utile quando io sto sviluppando, sto debuggando un programma, e normalmente non si usa nel programma finito, quello funzionante, carino, da dare agli utenti. Perché? Ma perché all'utente finale il nome della variabile non interessa. È un'informazione che non dice nulla. Il nome della variabile che sto usando dentro il mio programma. Ma mentre io sto debuggando può essere utile velocemente, anziché stampare un, solo un valore e diceva «Ah, il mio programma a un certo punto ha stampato 8». Ma 8 che cos'era? Di che variabile si trattava? Eh, così, semplicemente con un simbolo in più, eh mi aiuto a ricordare il significato di quella stampa. È un dettaglio, ma può tornarci utile quando siamo disperati e non capiamo cosa fa il programma. Allora, fino a qua non abbiamo ancora aggiunto nulla, nel senso che anziché fare str e concatenare, abbiamo questa sintassi con le parentesi graffe. La vera formattazione entra in gioco quando, andiamo, quando, vogliamo, quando possiamo personalizzare la formattazione. Dentro le parentesi graffe ci possono stare dei codici di formattazione, astrusi, seguiti dal simbolo, cioè preceduti dal simbolo due punti. Quindi io dentro le parentesi graffe posso avere la variabile o l'espressione che voglio, due punti codici di formattazione. Questi codici di formattazione seguono un linguaggio un po' strano, che appunto arriva alla fine chi conosce la printf del C riconosce la genesi di questo linguaggetto, con dei codici particolari, ciascuno dei quali ha un effetto diverso sulla formatazione del numero. Quindi più cifre decimali, meno cifre decimali, lo spazio davanti, il segno obbligatorio, facoltativo, tutta una serie di dettagli che mi permettono di spiegare a Python come voglio stampare questo benedetto numero. E se è un numero intero come lo stampo, e se è un numero reale come lo stampo, e se è una stringa cosa devo fare, la linea a sinistra, il centro, destra, cose di questo genere. Quindi alla fine l'effetto netto è sempre di stampare quella variabile, ma no? ne regolo l'estetica. Come? Quindi ricordiamoci, f stringa, ci vuole l'f, ci vogliono le parentesi graffe, ci vuole il valore da stampare, poi due punti, codici. Codici. Quali sono questi codici? Allora, la formattazione dell'f stringa è una sequenza di caratteri strampalati, che hanno un significato, quindi dopo i due punti ci può essere un carattere cosiddetto di allineamento, ci può essere un carattere cosiddetto di controllo del segno, ci può essere un cancelletto, ci può essere un numero che indica l'ampiezza, ci può essere un carattere di raggruppamento delle migliaia, poi le riprendiamo queste cose, ci può essere un campo precisione preceduto dal punto, e ci può essere un tipo di conversione. Quindi alla fine, dopo i due punti, può esserci una stringhetta, una sequenza di caratteri di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caratteri massimo. Ciascuno ha un significato diverso. Quelli più importanti sono quelli che ho indicato in grassetto. L'ampiezza e la precisione. Oh, vedete che tutti c'è scritto opzionale su tutti, eh? tranne l'ultimo, che serve a Python a capire se voglio formattare un numero reale, un numero intero, perché poi i valori dei campi precedenti assumono dei, delle interpretazioni di leggermente diverse a seconda del tipo di dato che voglio stampare. Però posso usare solo quelli che mi servono. Allora, normalmente ciò che mi serve è l'ampiezza che mi dice il numero totale minimo di caratteri da stampare. Cioè se l'ampiezza è 20, come c'è qua nell'esempio, vorrà dire che il valore che stampo occupa 20 caratteri. Almeno. A meno che lui sia più lungo. Però normalmente usiamo l'ampiezza per diciamo, allineare dei valori a una larghezza di campo che sia sufficientemente ampia. Allora proviamo a metterlo in pratica con la nostra povera A. Dove siamo? Qua. Quindi il valore di A in questo caso era 1230. Vogliamo stamparla su 6 caratteri. Quello che facciamo prima. Allora, due punti. 6. E in questo caso non si vede, ma ci sono due spazi davanti. Magari per renderlo più evidente, mettiamoci, sai cosa facciamo? Ci mettiamo degli asterischi a fianco. Così vediamo bene dove comincia e dove finisce il valore stampato. E vedete che dopo il primo asterisco non c'è subito il valore di A ma ci sono due spazi per arrivare a un totale di sei spazi. Quindi un numero intero, due punti, valore, numero intero da mettere subito dopo due punti indica l'ampiezza. del campo che contiene il numero se io anziché 6 mettessi 10 chiaramente mette, lui lascerebbe invariata la rappresentazione del numero ma ci mette più spazi davanti per arrivare a un totale di 10 spazi è più interessante se prendiamo i numeri decimali oh, adesso come dicevo è il valore minimo perché io ho detto stampami un terzo usando 10 spazi. Contiamoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi ancora. Quindi 10, l'ampiezza data dal carattere di formattazione, dal codice di formazione, con formattazione è l'ampiezza minima. Infatti se io anziché un terzo stampassi un quarto, Mi, mi lo stampo su 10 caratteri. Quindi lui mi dà l'indicazione, se stai per stampare un numero che è più piccolo, che è più corto di 10, aggiungici degli spazi davanti per riempire. È chiaro che è un po' antipatico perché con, soprattutto con i numeri frazionari, a seconda che la frazione sia cioè una frazione che mi dia un'espansione decimale finita o periodica, oppure non periodica, insomma, eh, eh, o avrei degli incoronamenti sbagliati allora in questo caso è opportuno anche controllare quella che lui chiama precisione la precisione è il numero di cifre dopo la virgola quindi vogliamo due cifre dopo la virgola allora in questo caso cosa faccio? ampiezza punto precisione Quindi voglio stampare un valore formattato, quindi due punti, ti do le specifiche di formattazione e ho due numeri interi. Il primo rappresenta l'ampiezza, il secondo rappresenta la precisione. Sono separati da un punto. L'ampiezza senza precisione si può mettere, la precisione senza ampiezza anche si potrebbe mettere, basta non mettere il primo numero ma il punto ci vuole perché è quello che gli permette di capire che sto specificando una precisione e non un'ampiezza. Vedete qua nella slide ho cercato di dirlo così la precisione la metto subito dopo il punto. Quindi il punto è quello che mi dice guarda che il numero che segue indica la precisione. E in questo caso non è cambiato nulla perché 0,25 aveva già due cifre decimali. Ma se facessi lo stesso esercizio con un terzo, questa volta vedrai effettivamente due cifre decimali con davanti gli spazi che servono per arrivare a 10 spazi totali. e se volessi tre cifre decimali eh, chiaramente scriverei 10.3 e me ne dà una in più ma anche su un quarto se scrivo 10.3 maledetto mai fregato pensavo che aggiungesse uno zero invece non lo fa perché no? ah ok, scusate volevo spiegarlo dopo ma purtroppo mi sono, mi sono intrappolato da solo um, quindi questi due, adesso lo, lo, ne parlo. Allora, questi due parametri ampiezza e precisione sono quelli più frequentemente utilizzati alla fine no? eh, per i numeri interi la precisione non ha senso per i numeri reali invece ha senso sia l'ampiezza che la precisione e poi c'è l'ultimo campo che ho dovuto aggiungere perché se no l'esempio che vi ho fatto mi è venuto storto e partiamo da quelli che specifica, quindi è l'ultimo carattere, che è opzionale ma non proprio, nel senso che se non lo metto non mi dà errore, però può comportarsi in un modo come mi è successo un attimo fa, non è tutto prevedibile o piacevole, è un carattere che specifica il tipo di dato che voglio stampare. E quindi le regole da usare in pratica, no? Dico guarda che questo qua è un numero reale e quindi applica certe regole, guarda che questo è un numero intero e quindi applica certe regole. In qualche modo implicitamente fa anche delle conversioni. Cioè se io facessi 3 più 2 e lo volessi stampare con due cifre decimali, 3 più 2 fa 5, che è intero. E quindi devo dire trattalo come un reale, non come un intero, perché altrimenti le cifre decimali non me le stamperesti. Mm? E quindi è buona norma specificare sempre se il valore che voglio stampare è un numero intero in base 10, se è un numero invece reale che voglio stampare con un numero fisso di cifre dopo la virgola. Qui ho evidenziato in giallo quei due che ci sono di più. Poi ci sono tante altre variabili, tanti altri formati, ad esempio la E. Obbliga a usare l'esponente, quindi anziché scrivere 0,33 scriverebbe 3 e meno 1. E va bene. Qua, se uno vuole, può sbizzarrirsi per 8 ore a fare tutti i casi particolari, cosa che non mi sembra particolarmente divertente. Io, qua, ho dovuto aggiungere una F perché senza la F davanti non mi aggiungeva lo 0. Ma, diciamo così, è stata una mia negligenza non mettere prima il carattere finale, che è buona norma mettere, e nelle slide l'ho indicato praticamente come obbligatorio. Qui non c'è scritto, è l'unica riga, come vi ho fatto notare prima, in cui non ho scritto opzionale. Quindi prendiamo l'abitudine di eh, indicare sempre, ad esempio se volessi, per dire sarebbe una cosa di questo genere, la formattazione di base senza nessuna specifica. Un floating point e lui occupa tutto lo spazio che ha a disposizione con il numero di cifre decimali voluto. Oppure 10.3 F. Quindi anche prima quando il nostro valore di A era un valore intero il modo corretto di stamparlo sarebbe A specificatore di formato D che sta per numero decimale e poi a questo punto chiaramente posso mettere 10 che è l'ampiezza. Poi sui numeri interi c'è poco da fare. Tutti gli altri caratteri, tutti gli altri codici di formattazione sono... Dimmi. La precisione... Pre specifica il numero di cifre dopo la virgola nel formato F negli altri formati bisogna andarsi a leggere la documentazione di, di, di queste tabelle qua vedete qua sotto ci ho messo questa, questo link che vi porta a una pagina piena di dettagli qui vi fa vedere tutte le opzioni e per ciascuna di queste ad esempio la precisione dice è un numero decimale intero che indica quante cifre devono essere mostrate dopo la virgola per il tipo F. Oppure prima e dopo il punto decimale per il tipo G, cioè il numero totale di cifre prima e dopo, e così via. Quindi ogni stringa di formato ha... Per quello che ho usato degli, degli aggettivi poco gentili per queste stringhe di formato, le chiamate astruse, perché effettivamente non hanno proprio una logica lineare, no? Sono un po' contorte, perché hanno cercato però queste le hanno pensate 50 anni fa, 40 anni fa, di mettere nel numero minimo di caratteri tutta la più informazione possibile, è venuto fuori questa cosa qua. Però per fortuna non ci serve, vedete che quello che io riassunto in tre slide, qui va avanti per 5-6 pagine, ecco, di, di vari cavilli e casi particolari. Quindi questi eh, caratteri qua, questi campi, assumono un significato lievemente diverso in funzione del tipo di conversione che è l'ultimo carattere della serie come? F va sempre? Va sempre e conviene sempre metterlo conviene sempre usare i caratteri di conversione al fondo perché così siamo sicuri di qual è il comportamento degli altri campi che ci mettiamo davanti mm? eh, un'altra cosa che può tornare utile è ad esempio il minore il minore allinea linea a sinistra anziché a destra e adesso per i numeri decimali i numeri interi non ha molto senso lineare a sinistra però se fossero delle stringhe che voglio incoronare bene il testo nomi e cognomi incolonati ad esempio nome uguale pippo e facciamo print Formattiamo, mi chiamo, non mi chiamo, vabbè. Nome, due punti, a sinistra, 10s. Quindi voglio incolonnare il nome, anche qua metto gli asterischi solo per rendere più visibile ciò che sto stampando. Il nome è allineato a sinistra, se io volessi stampare nomi con nomi incolonnati. Normalmente è linee a sinistra, non a destra, se sono stringhe. E quindi specifico come primo carattere l'allineamento. E questa c'è la tabellina che ci dice quali sono i valori dei primi caratteri. L'allineamento può essere a sinistra, a destra, centrato nel campo, o sta roba strana. Che dice che i caratteri in più che aggiungo sono aggiunti prima del numero ma dopo il segno e eh, vabbè, ci sono casi rari in cui eh, e, e volendo posso dire con quale carattere riempire eh, roba assurda tipo io se volessi potrei dire nome con 10 caratteri ma gli, gli spazi che aggiungo non voglio che siano spazi ma voglio che siano dei trattini allora metto il trattino prima del segno di allineamento e se lui aggiunge qualcosa aggiungerà non degli spazi che è il default ma aggiungerà il carattere che gli dico io e qua se vogliamo come diciamo, possiamo entrare in mille casi particolari il segno ad esempio opzionalmente se io voglio incolonare i numeri magari vorrei i numeri negativi ovviamente hanno almeno davanti i numeri positivi non hanno nulla davanti che sballa l'allineamento, sballa la lettura. Allora io potrei mettere un più per dire un numero positivo, stampagli anche il segno. Quindi forza un più davanti ai numeri positivi e un meno davanti ai numeri negativi, che c'è già, così no? c'è più simmetria. Oppure uno spazio che dice davanti ai numeri negativi ci metto il meno, davanti ai numeri positivi mettici uno spazio che non si vede, ma occupa lo stesso spazio del segno meno che occuperebbe il segno meno e quindi si delineano meglio sono tutti casi, casi particolari no? che non vi invito ad andare a studiare perché, no, e, non, e non appassionatevi per favore di queste cose sappiate che se vi serve magari date una lettura a questa pagina qua dove c'è l'elenco sono spiegati tutti i vari casi e poi un pochino come si combinano tra di loro e purtroppo appunto come vi dicevo a seconda del tipo di formato, soprattutto per i numeri reali, eh, a seconda di ciò che mettete usa dei regole di formattazione di diverse. E quello, lo sbaglio che avevo fatto prima era di dire non metto niente, avevo dimenticato di mettere la F, e lui ha, se non metti nulla, come dicevo, non, vi, non mi dà errore ma assume il formato G tranne che a volte invece assume il formato F e quindi fa un po' come vuole se io sto formattando una stringa per avere un formato ben preciso la, la, diciamo, il risultato di fa un po' come vuole non è proprio quello che mi piace no? quindi cerchiamo di ricordarci di metterlo quindi o non metto i due punti e quindi stampo il numero in modo semplice oppure se metto i due punti mi ricordo di specificare la conversione precisione e ampiezza quindi per stampare numeri reali alla fine come riassunto di quello che ci può servire nella pratica per stampare numeri reali normalmente abbiamo il valore due punti, ampiezza punto precisione non ha molto senso non specificare la precisione perché come abbiamo visto con l'esempio un terzo e un quarto il numero di cifre decimali magari lo vogliamo controllare e il formato quasi sempre sarà F a meno che non usiamo dei numeri molto grandi, molto piccoli, per cui voglio vederli in formato esponenziale, normalmente per numeri reali, diciamo così, di, dell'ordine delle unità, decine, centinaia, eccetera, si usa il formato F, che è quello in formato, diciamo così, normale non esponenziale. Allora, poi qua ci sono alcuni esempi di come sono questi numeri. Ecco, uno potrebbe dire, ma io la stessa cosa la potrei fare. Con il round, no? Io potrei sapete che la funzione round prende un numero, che ne so un terzo, e lo arrotonda. In questo caso, un terzo è arrotondato a zero, l'intero più vicino a un terzo è zero. Ma la funzione round ha anche un secondo parametro che indica quante a quante cifre decimali vuoi arrotondare il numero. Quindi potrei fare una cosa di questo genere, se volessi stampare un terzo con due cifre decimali. Prendo un terzo, lo faccio arrotondare e poi lo stampo. Con due cifre decimali, con tre cifre decimali. Quindi potrebbe essere un'alternativa, però non funziona sempre. Perché, se io stampassi un quarto con tre cifre decimali, arrotondato a tre cifre decimali, secondo voi cosa mi stampa? Non mi stampa 2,50, mi stampa 0,25. Perché sta facendo un'operazione diversa. Io gli ho chiesto di fare un'operazione matematica. Prendimi un quarto. E lui ha detto OK, 0,25. Arrotondamelo a tre cifre decimali. OK, 0,25. Siamo nel dominio dei numeri. Poi me lo stampi. Ok? Mi ha stampato la rappresentazione di 0,25. Che non è la stessa cosa che dire prendimi 0,25 e stampamelo con tre cifre decimali. Lui l'ha stampato con due perché due gli bastavano. Ok? Quindi non confondiamo l'operazione di arrotondamento che è un'operazione aritmetica con l'operazione di formattazione che è un'operazione estetica una non è sostituibile con l'altra Ok? quindi se vogliamo stampare usiamo la formattazione se vogliamo arrotondare un numero perché nei calcoli ci serve il valore approssimato allora usiamo l'arrotondamento si somigliano ma non fanno la stessa cosa Qui c'è l'esempio, addirittura più drastico, del numero intero 7 arrotondato a tre cifre decimali, non mi stampa 7.000, mi stampa 7 e basta. Se voglio stamparlo con tre cifre decimali farò due punti, punto 3f. Stampamelo come floating in point con tre cifre di precisione, cioè di numeri dopo la virgola. Ok. Questo era quanto volevo raccontarvi sull'F string e tutta la parte sulla forma, sulle altre operatori di formattazione come percentuale invece non ve lo racconto. L'idea è che se questo separa i codici di formattazione che questa volta non sono tra parentesi graffe ma sono codici che iniziano col simbolo di percentuale rispetto ai valori che sono invece fuori dalla stringa e usano l'operatore percentuale. E anche loro usano una serie di codici che sono simili, ma non identici agli altri. Quindi non confondiamoci, perché se le impariamo tutti e due rischiamo poi di confonderci. Eh, tra la formattazione col percento, vedete che più o meno ci sono le stesse lettere, ma si comportano in un modo a volte, in alcuni casi, leggermente diverso. Diciamo che l'F string, nella diciamo così, stranezza,. Uh, si comporta in modo più regolare mentre l'operatore di formattazione per cento ha più casi particolari, ha più casi più sorprese diciamo. Quindi questo è un po' il confronto, ho parlato dell'operatore di percentuale solo perché nelle soluzioni che trovate sul libro, negli esempi che trovate sul libro o nei programmi che potete trovare in giro a volte lo vedete usato, quindi non vi sconvolgete, è una forma diciamo arcaica, anziana di formattazione che noi invece preferiamo sempre fare usando le f stringhe, le stringhe formattate. L'unica cosa un po' strana, che scricchiola un po' nella mente, abbiamo, ci siamo un po' abituati a dire, ok, quando io creo una stringa, ciò che c'è tra virgolette viene preso paro paro, non viene interpretato, non fa parte del linguaggio, ciò che scrivo, del linguaggio Python, ciò che scrivo lì dentro, e qui abbiamo un'eccezione, perché stiamo aprendo una parentesi dentro cui c'è, ci sono dei simboli, quindi dei nomi di variabili, delle espressioni, che vengono invece interpretati dal linguaggio, che vengono usati dal linguaggio. Ok, questo è quanto. L'altro argomento, quindi su questo non so se ci sono curiosità, è una cosa. Dimmi. Ma se io dovessi stampare delle parentesi graffe avendo prima. Vuoi stampare le parentesi graffe? Eh, ma devi proprio. Eh, no va bene credo che si faccia print vediamo un po' f stringa due volte se non sbaglio qualcosa di questo genere no non funziona io credo che il modo più allora facciamo finta di voler stampare A e poi la A tra parentesi graffe perché poi dopo lo aspettate fuori voi via no col backslash non funziona eh... non saprei c'è modo eh ma non mi ricordo dici eh, ma io lo spazio non lo voglio eh, voglio mettere la parentesi voglio che stampi una parentesi quadra graffa aperta il backslash non me lo prende eh, potrei, fare, potrei fare una cosa di questo genere Però è un po' contorta Nel senso che io ho fatto Qui ho preso un'espressione Con le graffe Che contiene una stringa E questa stringa a sua volta contiene la graffa Vabbè allora, potrei sicuramente fare un'altra cosa che posso fare è questa. Concatenare, no? Print una parente di graffa in una stringa normale più la A in una F string. Ma c'è modo più furbo, eh? sicuramente. Fatemi vedere se lo trovo. Allora. If, ah, eccolo qua if you need to include a brace character in the literal text it can be escaped by doubling it quindi se noi vogliamo stampare un f string una parentesi graffa aperta la devo mettere due volte la messa due volte e la stampa una volta sola una parentesi graffa chiusa la devo mettere due volte quindi se io volessi racchiudere a nella stampa tra parentesi graffe dovrei metterne due aperte che mi ne stampano una aperta poi questa qui sono le parentesi vere della formattazione e altre due chiuse così la prima volta nella mia vita che sento la necessità di imparare questo però c'è come vedete la, la documentazione c'è No, quello che dicevo prima, nelle slide non c'è tutto, non ci può essere tutto non voglio che ci sia tutto ma impariamo a leggere la documentazione la spiegazione c'è, ho fatto due o tre prove a buon senso sono andate male e vabbè sono andato a leggere la documentazione non me ne vergogno, dimmi all'esame cosa avrete accesso? avrete accesso alla documentazione di Python quindi nel, nell'ambiente in cui eh, lavorerete Chiaramente tutto bloccato, tranne questo sito qua di docs.python.org e vi diamo anche un PDF di tre pagine con l'elenco delle tutte le funzioni principali e diciamo, la definizione in una riga, una riga e mezza di ciascuna di queste funzioni. Quello lo potrete consultare liberamente. Dico già subito che nel prontuario che diamo questo dettaglio qua non c'è. Dimmi. l'esame si fa a computer okay. e quindi avrete PyCharm che vi può controllare la sintassi e assolutamente quando fate punto vi completa le funzioni sì, sì. tutto, tutto. l'esame si fa su PyCharm l'unica differenza è che non lo fate su PyCharm, su quel computer ma su una, su una macchina virtuale che limita ciò che potete fare ciò a cui potete avere accesso Però vorrei anche tranquillizzarvi o limitarvi sul fatto che, come vi dicevo, non appassionatevi di questi dettagli. Ok? Chi se frega, ok, se uno mette uno spazio in più o in meno. L'importante non è questo, sono gli algoritmi che fate, che i valori siano giusti, che i calcoli siano giusti, che i casi particolari siano gestiti. Poi questa... Lo so, io purtroppo quando arrivo a questo argomento c'è sempre qualcuno che si appassiona e a me fa male, eh, però è veramente l'ultimo dei dettagli. No, Un'altra cosa invece che, entriamo su cose un pochino più interessanti, eh, l'altra volta abbiamo parlato di istruzione IF e di operatori di confronto. E abbiamo cominciato anche a parlare dei, um, dei casi particolari degli operatori di confronto, ad esempio il confronto tra stringhe, l'abbiamo detto velocemente, era un po' verso la fine della lezione, confronto, il confronto tra due stringhe nel caso di confronto di uguale o diverso è un confronto facile perché due stringhe sono uguali se sono identiche carattere per carattere, diverse se almeno un carattere differisce. Nel caso di maggiore e minore, abbiamo detto l'altra volta, lo ricordo solo, che il confronto segue una regola pseudoalfabetica, no? perché dipende non tanto dall'ordine delle lettere in alfabeto, ma dall'ordine del delle lettere, così come compaiono nei loro codici numerici Unicode. E quindi è un, un ordinamento non del tutto affidabile, in un certo senso. Ad esempio, di questi due nomi, 1 e 2, che differiscono per la W, nel primo caso è maiuscola e nel secondo caso è minuscola, la prima stringa è minore della seconda, non sono uguali chiaramente perché un carattere diverso è minore perché la W, le lettere maiuscole hanno un codice Unicode più piccolo delle lettere minuscole. Però capite che non è eh, una giustificazione logica, è una giustificazione accidentale, capita che le lettere abbiano questo codice perché è stato deciso così nel codice Unicode. Quindi non facciamoci troppo affidamento, se non sappiamo che un testo è tutto maiuscolo, o tutto minuscolo, non azzardiamoci a fare dei confronti tra stringhe, nel senso eh, alfabetico. Così come, quindi nel caso delle stringhe, i problemi possono nascere se usiamo maggiore o minore, non ci sono sorprese se usiamo uguale o diverso. Nel caso dei numeri reali, come abbiamo già detto in una delle primissime lezioni, invece vale il contrario nel senso che tra numeri reali è facile fare confronti di maggiore e minore ma i problemi nascono nel momento in cui ci chiediamo l'uguaglianza di due numeri reali ci siamo già resi conto che l'uguaglianza vera di due numeri reali non può esistere perché c'è sempre un certo grado di approssimazione e quindi chiederci che r, essendo r la radice quadrata di 2 chiederci se è vero che r al quadrato fa 2 la risposta sarà no la radice quadrata di 2 moltiplicata per se stessa non fa 2 in informatica, perché fa 2, robetta. Però questa robetta è diversa da 0. E su questo non ci possiamo fare nulla. Quindi tutte le volte che vedo un simbolo di uguaglianza e su questa uguaglianza dai due lati ci sono due numeri reali, so già che è un problema. Sto sbagliando concettualmente sto facendo un confronto che non ho il diritto di fare può andarmi bene oppure no ma normalmente no e allora il, i confronti tra numeri reali possono avvenire solamente per operatori di disuguaglianza maggiore o minore e quindi se voglio sapere se due numeri sono se il quadrato della radice 2 fa 2 con una certa tolleranza, dovrò impostarlo come disequazione. Dovrò dire, ma allora, ma, la R al quadrato, meno 2, in valore assoluto, è più grande o più piccolo di una costante piccola, piccola, piccola, piccola, che mi soddisfa? Quindi mi sto chiedendo se la differenza tra r al quadrato e, r e 2, quindi il quadrato della rigida è 2, r al quadrato e 2, non è 0, non può essere 0, non posso pretendere che sia 0, ma sarà più piccolo di 10 alla meno 14, sarà più piccolo di 10 alla meno 10, sarà più piccolo di 10 alla meno 20, sarà più piccolo del valore che, che ritengo sufficiente per poterli considerare, sì, non siete proprio uguali, ma dai, ti faccio entrare. Ti faccio passare comunque perché sei abbastanza simile. E quindi tutte le volte che dobbiamo confrontare dei numeri, dobbiamo pensare a ragionare per intervalli. Qui stiamo dicendo che r al quadrato è in un intervallo, in un intorno di raggio epsilon rispetto a 2. Vi allora, fanno una testa così matematica su queste robe, quindi non devo spiegarvele io. Questa operazione qua è già implementata nella libreria standard di Python attraverso eh, la funzione isClose. Quindi non devo necessariamente definirmi una variabile epsilon, fare il valore assoluto della differenza, posso semplicemente usare la funzione isClose, a cui passo i due valori. Quindi prendiamola per abitudine, se lavoro con i numeri reali, anziché fare if a uguale b, scriverò if, if isClose a b, funziona con due parametri, sono due valori da controllare. Questa funzione isClose sarà vera o falsa, darà un risultato vero o falso, a seconda che i due valori siano nell abbastanza vicini tra di loro, secondo questa formula qui. Questa è la formula che viene implementata dentro la funzione isclose, che tiene conto che la differenza in valore assoluto e il valore assoluto della differenza sia minore di una certa costante di tolleranza assoluta. in valore assoluto o di una certa tolleranza in valore relativo. Sì. La tolleranza relativa cos'è? È, È l'errore percentuale, l'errore relativo. Uh, qui ho fatto un confronto assoluto, 10-14. La loro differenza deve essere minore di questa costante, però molto più spesso dico va bene, questi due oggetti devono essere simili con la tolleranza dell'1% o dell'1 per 1000. Cos'è questo 1 per 1000? Vuol dire un millesimo del loro valore. Quindi se i numeri sono nell'ordine dei milioni, allora quel millesimo sarà dell'ordine delle migliaia. Se i numeri sono nell'ordine dell'unità, quel millesimo sarà dell'ordine appunto dei millesimi di unità. Di solito ha più senso fare il confronto con delle precisioni relative. Python predefinisce... Se non, se non specifico nulla, la funzione disclose si comporta con una precisione assoluta di 0 e una precisione relativa di un miliardesimo, 10 alla meno 9. Se questo non ci va bene, lo possiamo modificare, specificando questi parametri rel tot e abs, tot come parametri aggiuntivi della funzione disclose. No, questo eh, lo, lo vediamo nell'isclore, ma lo, vediamo, lo vedremo in molte funzioni ci sono funzioni che hanno dei parametri obbligatori e dei parametri facoltativi questi parametri facoltativi per far capire quali sono che li mettiamo quali, quali stiamo aggiungendo vanno specificati per nome ad esempio mi sembra che qua non ci sia l'esempio e quindi lo facciamo noi, no, noi l'esempio era r uguale allora, import mat R uguale mat.sqrt di 2 e R è questo numero qua. R per R, abbiamo visto prima nelle slide che erano tratte da, da un programma vero, fa questo numero qua. Allora chiediamoci se is close R per R con 2, eh, perché dentro mat. non me lo trovava perché è dentro il modulo mat e mi dice che è vero è vero perché? perché la differenza tra questi due differenza relativa è minore di 10 alla meno 9 infatti è dell'ordine 10 alla meno 14 qualcosa di questo genere ma a questo punto se io volessi fare un numero che invece è un pochino più brutto del 2 lui mi dirà che l'approssimazione è un po' più brutta del 2, lui mi dirà che non va bene. A meno che io mi accontenti dell'1%. Allora, preciso dell'1% posso dire va bene, questi due numeri qua sono simili, sono sufficientemente simili con una tolleranza relativa. Aspetta, rel, come si chiama? Eh, rel dell'1%? Lui per default usa un miliardesimo. Se io voglio solo un centesimo, perché mi vuoi male oggi? Uh, rel tot uguale value. Vabbè, non mi ricordo. Andiamo qui. Cosa? Toll, tol, grazie. Toll come tolleranza. Infatti mi chiedevo tot cosa volesse dire. Rel, tol. Relative tolerance 001. Ok, grazie. In questo caso, con la se la mia tolleranza è dell'1%, Quei due numeri, quelle due approssimazioni del 2 sono considerate uguali, sono considerate abbastanza simili infatti non si chiama equals ma close cioè vicine Sì, prego No, allora la domanda era se queste approssimazioni modificano la velocità di esecuzione del programma, la risposta è no nel senso che eh, non stiamo dicendo a Python, fai i calcoli con tre cifre decimali oppure farli con 30 cifre decimali. Lui li fa sempre con lo stesso numero di cifre decimali, che abbiamo visto praticamente sono 17, no 14 scusate, nei, nei, nei numeri reali. Quindi eh, non stiamo decidendo qual è la precisione con cui lui fa i calcoli, quindi magari una precisione maggiore significa che lui ovviamente potrebbe lavorare più lentamente, una precisione minore potrebbe fare i calcoli più rapidi. Stiamo semplicemente dicendo, ho dei valori che mi arrivano da questa precisione e eh, li confronto tenendo conto di una tolleranza che dipende più dall'uso che faccio di quel risultato piuttosto che non dal calcolo che ho fatto. No? Eh, nel secondo semestre, nel corso di geometria, farete una parte di calcolo numerico dove vi divertiranno tantissimo, sulla parte di calcolo numerico, su questo tema qua della propagazione dell'errore. Cioè espressioni che matematicamente... Sono equi totalmente equivalenti, ma se poi le metti in forma numerica, da una parte l'errore di approssimazione può essere molto più grande che invece facendo i calcoli in un modo diverso. Per fortuna qua non faremo molti calcoli, diciamo così, reali in questo corso. Però il fatto che i numeri reali sono sempre approssimati vorrei che rimanesse. Mm? Um, ok. Un altro tema, poi dopo usiamo, raccogliamo questi temi no, negli esercizi, scusate mi salto un po' avanti e indietro, ma cosa capita se dobbiamo costruire delle scelte più complesse? L'avevamo già visto un po' la settimana scorsa, avevamo fatto un esercizio... ricordate quando avevamo fatto quell'esercizio molto semplice delle piastrelle e dovuti, avevamo dovuto studiare un pochino una formula che magari era più complicata del dovuto perché non volevamo non sapevamo ancora la IF all'epoca e quindi non volevamo separare il caso pari dal caso dispari no? e idem eh, l'aspetto dell'ascensore dove, dove ci fossero stati due piani c'erano due, due condizioni diverse e la condizione era più complessa e l'abbiamo gestita creando delle if annidate una dentro l'altra no? e tutto va bene quindi se io volessi fare un programmino che mi dice se un numero è compreso tra due numeri dati quindi se io voglio fare un, numero, un programmino molto semplice quindi diciamo che chiamiamolo un valore minimo di 10 e un valore massimo di 20 leggo un numero dall'utente e dico se è compreso in questo range programma scemo eh? quindi numero uguale int di input dammi un numero tra Adesso usiamo l'F string, l'abbiamo appena imparate, tra valore minimo e valore massimo. E devo dire se è compreso o se è escluso. Quindi con ciò che conosco farei qualcosa del tipo if numero è minore del valore minimo. Allora è escluso, altrimenti eh, se il numero è, è maggiore del valore massimo, allora è escluso, altrimenti è compreso, giusto? Credo. no? Se ti do 5 mi dici che è escluso. Se ti do 50 mi dici che è escluso. Se ti do 15 mi dici che è compreso. E avendo delle condizioni semplici, maggiori confronti, semplici maggiore e minore, per avere un confronto tra due valori ho dovuto mettere due if, no? annidate uno dentro l'altro. Non so, propriamente annidati, sono propriamente annidate, sono concatenate perché c'è un else if. E se io fossi solo interessato, ad esempio, a dire dimmi se è compreso, devo fare qualcosa se è compreso. E cosa potrei fare? Potrei dire if numero maggiore del valore minimo, if numero minore del valore massimo allora posso dire che è compreso dimmi è quello a cui sto arrivando no? in questo caso cosa sto dicendo? se il numero è maggiore del valore minimo Può essere minore del massimo oppure maggiore del massimo. Allora, perché sia compreso, deve essere anche minore del massimo. Quindi, nella, nella condizione in cui sia maggiore del minimo, ehm, devo ancora verificare che non sia troppo maggiore del minimo. E quindi avrò bisogno di due condizioni. Ditemi se vi piace questo. Secondo voi questa variante va bene? Ci manca un caso. Perché ad esempio proviamo a fare, eseguiamolo a mente, con un numero compreso, 15. If 15 maggiore di 10. Sì entro nel ramo vero di questa if if 15 minore di 20 sì, stampa compreso numero grande 30 if 30 maggiore di 10 sì, entro qua 30 minore di 20 no e quindi fa stampo escluso giusto? provo con il numero piccolo 5, 5 è maggiore di 10? No. Vai qua, vai alla riga 18. Non c'è un ramo else qua. E quindi in quel caso, in questo caso, non stamperebbe nulla. Quindi dovrei ricordarmi, se mi interessa farlo in questo modo, di stampare escluso anche qua. Dimmi. In questo modo, allora, sì, non sono esattamente uguali perché nel caso del 10 e del 20, qua viene compreso e qua invece viene considerato escluso, direi. Proviamolo. Se io ho 5, tutti dicono, entrambi dicono che è escluso, 30 entrambi diranno che è escluso, anche se manca una S. 15, non fa la sopra, 15, qua sotto, cerca di capirmi, allora, 15, entrambi dicono che è compreso, nel caso del 10 esatto, il primo è compreso, il secondo è escluso, quindi per farli comportare nello stesso modo dovrei mettere dei maggiori uguali qua, e il minore uguale qua. Come sempre sono i casi limite quelli che ci incasinano la vita. Ok, e questo lo sappiamo fare, però ci sembra eccessivamente complesso, perché in realtà la nostra condizione la sapevamo esprimere in una parola sola, è compreso, cioè è contemporaneamente maggiore e minore, maggiore del minimo e minore del massimo. Possiamo scrivere delle espressioni composte, delle condizioni composte, sì, grazie a degli operatori logici che si chiamano and, or e not. Eh? Questi sono operatori, io li chiamo operatori logici, ma tradizionalmente si chiamano operatori booleani, perché un certo signor George Boole li aveva inventati, questo signore qua, simpatico, eh, prima ancora che esistesse anche il minimo concetto di cosa potrebbe essere un computer, questo qui ha studiato la logica binaria. no? era un linguista, quindi l'ha studiato per motivi più legati alla filosofia che non alla tecnologia, ma poi la sua teoria è diventata una piccola matematica che dice che anche i valori logici possono essere calcolabili. Cioè esiste tutta una matematica basata sui valori logici vero e falso e quindi ha studiato i modi con cui questi valori logici si possono combinare tra di loro. Allora, l'informatica ha subito preso al balzo questa teoria booleana, matematica, e infatti ogni linguaggio di programmazione ha, conosce, anche un altro tipo di valore. Io vi ho raccontato adesso che, fino adesso che Python conosce gli interi, i reali e le stringhe. Eh, non è vero, conosce anche i booleani. Infatti l'abbiamo sempre usato senza pensarci troppo, quando io scrivevo qua nella console 3 maggiore di 2 la console mi diceva true. Cos'è questo true? È il risultato dell'operazione di confronto 3 maggiore di 2. Questo risultato è un valore del linguaggio, lo posso mettere dentro una variabile, chiamiamola w, che ne so. uguale 3 maggiore di 2. E questa W crea una variabile il cui valore è true e il cui tipo di dato è booleano. Si scrive boole in, in Python. È una sintassi un po' strana no, questa, W uguale 3 x 2. 3 x 2, 2 è come scrive 3 più 2, è un'espressione che viene calcolata. Gli operatori di confronto non hanno nulla di speciale in Python. In matematica un maggiore o un minore è nella stessa famiglia dell'uguale, no? definisce delle relazioni tra funzioni. Qua niente, semplicemente prende due valori, li confronta e dice true oppure false. L'esito di un operatore di confronto è sempre un valore booleano e un valore booleano può avere solo due valori, true e false. E tra l'altro questo true e false lo posso anche scrivere. Non è una variabile che chiamo io, non è una stringa, non è un messaggio, ma true è come scrivere 3, è una costante, è un valore. Ci sono due valori, true, false e basta. Quindi vuol dire che ogni volta che uso un confronto, il risultato di questo confronto a sua volta è un valore che posso usare in un'espressione più complicata, che posso eh, memorizzare in una variabile per poi riusare dopo, che posso combinare come voglio. Quindi così come c'è un'aritmetica sui numeri interi, c'è un'aritmetica sui numeri reali, c'è un'aritmetica, che è l'aritmetica booleana, sui numeri, sui valori di verità. Sono valori di tipo bool, quindi non di tipo in, non di tipo float, non di tipo string, str, ma di tipo bool. A che cosa serve questo tipo di dato? Beh, sicuramente serve per costruire delle, delle espressioni più complicate che manipolano le varie condizioni di verità, e lo vediamo subito nel nostro esempietto, e possono anche essere usate, e lo useremo molto la settimana prossima sui cicli, per ricordarsi se una certa cosa era vera oppure no, a distanza di tempo. Io ho due valori, li confronto adesso, ma adesso non so cosa farmene, non mi serve ancora sapere se erano veri o no. Allora metto in tasca l'informazione se erano maggiore o minore. E poi più tardi, quando mi servirà, andrò a vedere in tasca se prima quei valori erano di un certo tipo. Adesso che abbiamo programmi puramente sequenziali non si vede ancora, non serve un granché, ma quando comincieremo a fare i cicli sarà molto importante. In questo caso saranno variabili che vengono usate in gergo, e chiamiamo flag o bandiera o indicatore, cioè pianto una bandierina per ricordarmi che sono stato lì quando vado a conquistare la luna, la prima cosa che faccio è pianto la bandierina, perché sennò magari mi dimentico che l'ho conquistata, invece se c'è la bandierina so che l'ho conquistata. Okay? Um, L'aritmetica che si costruisce sui valori booleani non usa la somma, la sottrazione e la moltiplicazione, ma usa dei connettivi logici e è una sorta di moltiplicazione. Mi dà un valore vero se entrambe le parti, se entrambe gli addendi, i fattori di questo end, sono entrambi veri. Quindi qui c'è scritto un'espressioncina espression, un Python, tem maggiore di 0, end temp minore di 100. Cosa fa Python quando vede questo? Valuta questa espressione, è un confronto. Questo confronto ha un valore che può essere true o false, oh, se fosse una somma avrebbe un valore che può essere 100 o 130 o 47, se è un confronto può avere un valore true o false. Calcola quest'altra espressione che può essere true o false, questo ci dice che gli operatori di confronto hanno una precedenza nell'ordine delle operazioni maggiore che non gli operatori logici booleani è come dire, faccio le moltiplicazioni prima delle somme ecco, faccio i confronti prima connetti, dei connettivi logici e dopo metterò insieme queste due condizioni e, e tutto questo questo end cosa fa? prende due valori logici ciascuno dei quali può essere vero o può essere falso e quindi ci sono quattro casi possibili e calcola un unico valore logico che è il risultato e il risultato di questo Operatore logico è il valore di verità che viene usato dalla IF. La IF vedrà il risultato dell'operatore dell AND. Quindi, ad esempio, l'operatore AND ha questa che si chiama tabella di verità, sono tutti i casi possibili che possono capitare, e una AND è vera solo se ha il primo addendo, il primo fattore è vero e il secondo fattore è vero. Quindi vuol dire che questa espressione sarà vera e quindi vado a eseguire questa print se questa prima disuguaglianza è vera e quindi la temperatura è maggiore di 0 e contemporaneamente questa seconda disuguaglianza è vera e quindi è, è minore di 0. Quindi vuol dire che la, tempera, temp, la temperatura sarà compresa tra 1 e 99. Allora stampo liquido, altrimenti, altrimenti non stampo niente in questa if qua. Um, esiste anche un altro operatore che si chiama OR che invece funziona al contrario è vero OR oppure se almeno una delle due se A è vera oppure B è vera ma è falsa oppure entrambe sono vere almeno una delle due può essere vera Vediamolo qua. Oh, qui c'è un operatore OR che va a valutare se la temperatura è minore di 0 e se la temperatura è maggiore di 100. Se avvera una sola di queste due, allora dice che non è liquido. Quindi lui stamperà che non è liquido se la temperatura è minore di 0. Allora vuol dire, se prendiamo un dato, meno 10, Temperatura vale meno 10, quindi questa condizione sarà vera, perché meno 10 è minore o uguale a 0, quindi qui avremo true. Qua avremo falso, meno 10 maggiore o uguale a 100 è tranquillamente falso. L'operatore OR mette vero, OR, falso, vero. OR è almeno uno dei due, o uno o l'altro o entrambi. In questo caso entrambi non può capitare perché mi sono messo le disuguaglianze, ma lui non lo sa. E quindi se è vera la prima, stampa non liquido. Se è vera la seconda, cioè maggiore di 100, stampa non liquido. E l'unico caso in cui non stampa nulla è quando sono entrambe false. Quindi la temperatura non è minore di 0 e non è neanche maggiore di 100, quindi è completa 0-100. e allora in questo caso quando la temperatura è compresa stamperà non liquido è molto simile all'esercizio che facevamo prima no? in cui possiamo a questo punto semplificarci la vita dicendo che se il mio numero è maggiore del valore minimo e il numero è minore del valore massimo mettiamoci pure gli uguali allora sarà compreso altrimenti sarà escluso quindi riusciamo a ricondurre a un, un unico costrutto if con una condizione più complessa quello prima, che prima dovevamo fare con tanti costrutti if annidati e delle condizioni più semplici, atomiche, semplici, con un solo operatore. Questo se non sbaglio dovrebbe, se non ho sbagliato, dovrebbe darmi dovrebbe, eh, sì. dovrebbe darmi gli stessi valori, 5 sempre escluso, 10 esatto è sempre compreso, 15 20, 30, ok, sono equivalenti, chiaramente l'ultimo è quello un po' più leggibile, più facile da, da digerire. Dimmi: si possono concatenare più come sempre un end mi dà un valore vero e questo valore vero a sua volta può essere combinato con altri valori aggiungendo and e or, eh, chiaramente mettendo le parentesi perché altrimenti non si capisce più in che ordine stai facendo le cose, quindi qualunque operazione si può fare nel piccolo si può anche replicare mille volte, lui non si confonde, noi a volte sì. Ok, ci vediamo mercoledì?